Eh, grazie Presidente, eh, soltanto per dire che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà a questo ordine del giorno perché abbiamo dato una valutazione che secondo noi non è scritta nella maniera corretta eh, istituzione di un servizio di auto elettriche storiche in grado di tutelare sia il benessere dei cavalli che vuol dire? Se è un'auto un elettrica è elettrica e ci, però eh, avvisiamo insomma, chi sta seguendo i, i lavori che c'è un ordine del giorno successivo del Presidente Diaco e firmato anche dal, se non sbaglio, dal Consigliere Ferrara e, dal, e anche da me eh, che è proprio sulle botticelle elettriche e, e a quello ovviamente daremo il parere eh, favorevole grazie Presidente